Queste sono le famose ciliegie regina si stanno maturando. C'è qualcuna che già sta avendo del rosso, vedete?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 il proiettore, ecco, queste sono fragole, sono già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 Questi sono altri alberi, altri giardini, ve li mostro. Ecco, albero di pruno, cipolle, carote, queste sono carote.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 Questo è un tunnel, te lo mostrerò dentro. Qui sono tutti, ne stappo uno, ve lo faccio vedere, in maturazione. Ecco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 che ho seminato diversi anni fa, guardate come alto, già è in produzione, ve lo faccio vedere con, più da vicino. perfetto questo è un altro albero ecco c'è anche frutto questo è bruno dolce bianco tutti in produzione fave gloria di Dio. Questi sono tutti se vi dovete fare l'insalata.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 polle guardate quante sono belle stanno ingrossando cuccia lunga fragole fragole cucuzza lunga ho messo una dentro una grassa grande cucuzza lunga anche i selvatici Favola. queste quasi mature Fave, qui i finocchi selvatici. Maio Fave, lattuga, patate, fave, fave. ciò che chiede al Signore lui me lo dà questa è la mia forza nel Signore battute vedete quando ce n'è fave fave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 di addio favole vedete come sono grandi le favole cioccoletti paretello tavoli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 gloria a Gesù la prenombra quando il sole è forte Questo è un altro albero di Bruno.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 Petrosino Ciccioli, citrioli, peperoncino, fragole. fagiolino fagiolino lungo quello di asfalto cicoria albero di ciliegie grande guardate quanto è grande albero di pesche fave ciliegio stanno maturando patate Gioco dei bambini. <susurra> <susurra> Queste sono le pesche.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 Pruno, albero di pruno, raccoglimento dell'acqua, dal tetto. paradiso terrestre Patate, pomodori, patate, cuocuzza, zucchine, cipolle, ciliegie, guardate che grande è quest'albero di ciliegie quante ce ne sono? Eh, che se le deve mangiare? gloria a Dio! alleluia! pesche, puzza, zucchine, favole Guardate quando c'è una pesca in è molto caricata, ci riesce.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 chi soffre di diabete li può mangiare benissimo albero di ciliegia di amarema questa è amarema guardate che caricato amarema questo piccolino invece questo grande albero e ciliegia guardate che alto oh. gloria al Signore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 c'è un altro albero di ciliegia, un'altra parte, un altro giardino, ve lo mostro di lontano. Ecco. <coughs> grande, pere, albero di pera, puma. Guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi quest'anno il signore ci sta bene leggendo mele zucchina Cavoli, petrosino, zucchini, cavoli, cavoli, Fico. vedete fico nera già c'è frutto Tomati. questo tomate e zucchine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 è brutta e molta acqua, ma il Signore sicuramente ci benedirà ancora più migliore nei prossimi anni. Questa ci legge.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 La è troppo buono. <coughs> tomate, fagiolino, lattughe, tomate. Ci regge, ci legge, ci tutti ci gloria al signore, Bruno Settembrino. Questo è Pruno settembrino, guardate che grosso, che grande, che caricato. Meraviglioso. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. i pomodori, questi pomodori sono quelli ingannati che vanno in alto. Bruno Settembrino. melanzane peperoncino peperoni Patate, zucchina, zucchina, mele, patate. Zucchine, pomodori, cavoli, sparicello, broccoli. cipolle, zucchine, pomodori, albero di pesca grandissimo, caricato, guardate quanto è grande.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 la zucchina la sto proteggendo del caldo che sta facendo in questi giorni La protegora da, dal troppo caldo che sta facendo, questa è sparaggia giochina, giochina, giochina, l'artiglier. patate cipolle gnocchina patate carote e patate, carote, pomodori, tomate, pepe, peperoncino, pomodori,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 Questa è figo, quella nera. Albero di pruno. Albero di pruno. Albero di pruno. guardate che è caricato.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 svago Dio C'è un'altra regola me la mangio Questa me la mangio domani Questi sono tutti semi di broccoli, cavoli, sprecello, stanno facendo il seme per l'anno prossimo. Leggo da caldo. Piottina. Cucuccia lunga.